Senti, Mettila la sopra, mettiene sì, due, tipo Batman. Vedo anche questa <ride> dietro. <essere ride> allora grazie a tutti di essere venuti sì, oggi. Eh, allora Emilio, allora, cominciamo male. C'è tutto? C'è tutto, ho due sale, è andata bene. Due sale, due furgoni, tre furgoni, abbiamo portato praticamente il mondo. Questa sala che vedete qua siamo con il big Marcello eh, di. Eh, no, così vicino però non non mi vuoi male. Parte, no, chi se proprio? Prende anche il grande Marcellone. È abbiamo è spettinato. La sì. però ti ha superato. Guarda qui, guarda, guarda. Sì, è pure eh, il tatuagione. E eh, eh, vabbè, non eh, nella eh, da troppo tempo. E eh. eh, vabbè, e eh, vabbè, eh, vabbè, che dobbiamo fare. Quindi che che che allora, c è c è. abbiamo fatto insieme questa joint venture, come direbbero alcuni. Dove, grazie a veramente al grande Marcello, abbiamo. Voluto dare un servizio ancora più importante che è quello che crediamo che sia vitale eh, per anche ciò che riguarda, eh, noi come sai, sicuramente nasciamo per. Eh, la stereofonia per i due canali però abbiamo approcciato il mondo dell'audio video trattiamo tanti brand di audio video che abbiamo portato in esposizione sono brand che trattiamo anche in comune con marcello e cerchiamo di fare forza assieme in modo tale che riusciamo a dare un servizio ancora più completo all'utente che che ahimè capita nelle mie grinfie <ride> invece ale, vabbè, oltre qui all'esposizione staglia di tantissimi sì. prodotti sì. vedo tanti, veramente tanti prodotti vedo focal per esempio guarda che belli nuovi eh, Evo, se, eh. questi che levo 150 levo 75 mega novità eh, ecco anche qui dove abbiamo un po di audio video non abbiamo lasciato in disparte il due canali anche se lo abbiamo preso in maniera sfiziosa perché questi sono prodotti che gestiscono anche l'HDMI, seppur un due canali, anzi un 2.0, quindi si può fare un sistema stereo, ma che... Cosa, cosa abbastanza rara in effetti, è giusto, è giusto? Sì, sì, però ecco, dà la possibilità di avere un amplificatore, questo monta i moduli Ipex come moduli finali, quindi parliamo di prodotti che suscitano molta, molto interesse nell'audio e poi anche la possibilità di gestire tra virgolette il video, no? anche se senza un effetto un theater, però ci posso appunto collegare un, una smart TV, piuttosto che una proiezione e avere comunque un audio sempre di buona qualità e abbiamo portato appunto diffusori, tipo per esempio la serie Legend di Polk Audio, che è un diffusore che si presta bene allo stereo e all video eh, farne una linea molto completa, abbiamo portato appunto focalle come hai fatto vedere tu i sub della gl audio che sono meravigliosi anch'essi in doppia configurazione quindi stereo e, e multicanale eh, abbiamo portato delle delle golosità delle golosità e poi ci siamo io e Marcellino eh, ci venite a trovare, certo. ci vediamo insieme qualcosa, ne chiacchieriamo. C'è certo. anche il mitico Andrea che è ciao la nostra, Andrea. ciao! La nostra, detto, detto, Flanagan, detto Flanagan detto Flanagan per gli amici. È la nostra new entry. Lui è quello che praticamente si è messo una placca di titanio sulle spalle. Perché ogni volta che lo vedo <ride> alla carnavacciolo, eh, <ride> Belle pacche e questo manca il televisore che e arriva stanotte grazie a Fabio Mazzurana che ha preso un furgone da Milano e sta venendo giù a Roma. Sono un le, bel 100 pollici. Le 18 caricato, e 12 minuti. Visto che il Corriere ha fatto. Sì, diciamo bellissimo. Monitor LCD Bravia Sony da 100 pollici, 2,20 m di base, tanta roba. Sì, tanto sì, non, sì, non piove, sì. quindi la strada esatto. sarà tranquilla. E le, è leggero. poco eh, sì. traffico. Senti, c'è anche un'altra. Un'altra sala, sì. Io... Te la fai vedere al volo? Eh, andiamo. Dopo di te o vado io? Vai, vai, vai, vado io vado io, tipo, io, vado io. Tipo, capito? Telecamera, avatar, capito? Che facciamo? Me, te... Che l'ultimo che arriva paga? <ride> <ride> ecco, questa è l'altra sala, stiamo preparando anche qui un video dove così intratteniamo. <tish> è il venerdì e già sto senza voce intratteniamo chi ci verrà a trovare si prevedono file si prevedono file e qua ci sono un gruppo di bei ragazzi con un po di prodotti ci stiamo ancora un po' sistemando qui siamo un po' più proprio nel, nell'alta fedeltà nella, nella stereofonia anche se abbiamo voluto dare comunque un, un impatto un impatto moderno un impatto moderno sicuramente sfizioso con sia tanti prodotti interessanti, tanti prodotti anche sul vintage, ma tanti prodotti sicuramente divertenti. Eh, faremo funzionare le LS50 Wireless 2, che per esempio anche esse hanno l'HDMI, quindi gestiscono anche il video. Abbiamo due subwoofer IKC62, nuovi sub della KEF in wireless, quindi adesso come minimo ogni volta che un audiofilo entrerà si ucciderà così <ride> proprio farà Arachiri. e abbiamo un bel giradischi della mobile fidelity dove il mitico Fabrizio ha ben pensato di poggiarci un pc con una meccanica Cyrus, un Prefono Hegel, l'H590 e questi sono dei diffusori che a me fanno impazzire che sono le Dynaudio con Tour 60i ultima versione lui è una vera rockstar il Beh, ormai YouTube era fermato, ciao Emilio. Il Tutto bene? Più bello tra i belli. E... Vabbè, Vabbè, non esageriamo un, istitu... eh. Vabbè, un istituto, <ride> ci sto io che so più bello, un'istituzione vera e niente, siamo addirittura di arrivo. Abbiamo anche qui fatto un'esposizione statica. Scusate, ancora la confusione, ma è un backstage. Quindi, Dan Audio Heritage, Dan Audio Special Forti, Evoc, nuova serie Emit. Come vi dicevo prima c'è pure in portafogli. La Eltax, la Ellipson abbiamo altri prodotti Egel. Quindi, gli integrati più normali con anche il, prefono, il nuovo Prefono che è interessantissimo. Eugenio che non gli funziona il lettore USB del televisore. Eh, però abbiamo la serie Q, la serie R di Kef che è in sono soddisfazioni, vero Eugenio? Sì, sì. grande <ride> soddisfazione: grande soddisfazioni, LSX, LS50, accessori qui noi abbiamo dopo i adesso sai che ci sono i novax sì. noi abbiamo i no cav che sono quelli contro i cavi quindi abbiamo portato un po di accessori di cavi perché così anche qui gli audiofili si, si uccideranno L accessoristica della ISO Acoustic, anche qui ci sarà molto da da litigare da disquisire abbiamo l'indorf questi anche sono molto interessanti per quanto riguarda anche una gestione sì. di, un, di amplificatori stereofonici due canali l'indorf è la famosa Stanway Lindorf, quella dei pianoforti, che fanno anche elettronica, impianti audio, multicanale, da cifre fuori di testa, fanno una linea economica, molto interessante, completamente in digitale, poi ecco, andatevi a vedere i video di Fabrizione, che sono troppo divertenti e soprattutto troppo interessanti. Poi abbiamo Cyrus, abbiamo fatto un po' di offerte, un eh, Black Friday in corso, insomma, tante belle cose per stare, per stare un pochettino assieme, tutto qua. Abbiamo anche un regalino, eh, devo ringraziare, mi perdonerai, gli amici di suono eh, che ci hanno messo in contatto con Kobuz, il servizio di streaming musicale, uh -huh. con tre mesi di prova gratuito, Quindi basta in inquadrare il QR code, eh, registrarsi e abbiamo tre mesi di prova gratuita. Poi se avete 76 email ci potete andare avanti per quattro anni, se no ogni volta <ride> vi registrate e pagate, però intanto tre mesi... <ride> Io lo sai che so così, eh, le, le interviste mie sono difficili, sono complesse, lo so, è così, è una vitaccia vabbè. Allora ci vediamo tra poco, per, immagino che vi mancherà poco per finire il setup, così ci facciamo sì. anche un ascoltino Adesso diventiamo anche donne delle pulizie, devo, devo fare la moquette, poi capiamo come posizionare le sedie eh, I diffusori ho fatto io il rodaggio, uno in faccia all'altro, due giorni hanno suonato forte anche lì sarà la felicità dell'audiofilo che vedrà se vedrà delle immagini del genere e niente, benissimo, Dai. grazie, grazie. Ale, a dopo. A